Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il nuovo glitch modalità regista per fare tanti tanti soldi buono anche per poveri ma non troppo poveri perché se non avete soldi per comprare eh, non potete fare nulla il primo passo di questo glitch è eh, farvi arrivare quel messaggio lì che avete visto dovete premere L1 ed R1 quando avviate il gioco per poter eh, fare la calibrazione dello schermo in maniera tale che quando arriviate in modalità storia vi darà questo messaggio ragazzi io ho provato svariate volte ma eh, non avevo questo messaggio e in pratica ho dovuto fare in quella maniera chi ha questo messaggio tranquillamente non deve fare quel passaggio altrimenti fate quel primo passaggio che avete visto una volta che avete visto quel messaggio accettate e andate in online in online perché comunque dovrete accettare le politiche di Rockstar quindi andate in una sessione solo inviti eh, accettate le politiche di Rockstar che vi darà e uscite e tornate nella storia questo perché eh, quando andremo a fare il glitch non, non avremo la rottura dei coglioni delle politiche di Rockstar perché altrimenti non ci manderà online fatto ciò ragazzi andate con Franklin, io lo faccio con Franklin non so se funziona con altri però fatelo con Franklin Un'altra impostazione che dovete mettere ragazzi è mira manuale, questa ci servirà in seguito. Quindi una volta fatto questo andiamo in modalità creatore. Giunti in modalità creatore ragazzi che cosa dovete fare? Niente di che, andate in impostazioni, andate in impostazioni se volete ovviamente. Mettete spuntate alcune cose insomma quello che vi può interessare in impostazioni io adesso andrò in impostazioni spunterò alcune opzioni però eh, come si dice non è importante farlo quindi una volta fatto ciò andate in modalità regista fate avvia modalità regista quando avviate modalità regista dovete andare a scena e dovete selezionare la scena 1 ragazzi selezionata la scena 1 l'unica cosa che dovrete fare è premere il tasto start online e eh, scusate non online andate in editor rockstar mi sono picciato un attimo pure io una volta che siete in editor rockstar avete la possibilità di avviare un'altra volta la modalità registra avviate la modalità regista andate in impostazioni controllate le vostre impostazioni se si sono salvate se non si sono salvate eh, le rispuntate le rimettete ma ripeto questo è un passo eh, non fondamentale per la riuscita del glitch quindi cioè ha altri scopi insomma per non rompere i coglioni in sessione ma non lo fate perché altrimenti non è una bella cosa insomma una volta fatto ciò ragazzi ritornate in via modalità regista quando siete in modalità regista andate in scena un'altra volta quando siete in scena dovete premere la freccia verso destra fino a che non vi diventerà lo schermo nero e vi troverete buggati come mi trovo buggato io quindi andiamo a vedere ovviamente quando siete in scena dovete premere accessori ragazzi e vi muovete nella categoria come vedete io adesso sono buggato mi raccomando verso destra come vedete sono buggato ragazzi a questo punto faccio eh, start vado in eh, modalità editor editor roxar come avete visto dal video seguite tutti quanti questi passaggi ritorno in modalità regista schiaccio X e ancora X a questo punto ragazzi andremo ad unirci ad un'attività di un amico e faremo avvia GTA Online partirà il caricamento Quando riceverete questo messaggio dovrete schipparlo con cerchio Schippare, premere cerchio Avrete questa schermata con la panoramica e la mappa ingrandita ragazzi, Non vedrete nient'altro A questo punto quando avete questa schermata con la panoramica e la mappa ingrandita L'unica cosa che dovrete fare è premere Start Andate online Gioca GTA online e fate Vai accettate il messaggio e andate in gta online una volta che avremo il caricamento ragazzi l'unica cosa che dovremmo fare è andare in impostazioni della play ragazzi in rete e dovremo disconnettere internet quindi spuntiamo internet lo disconnettiamo fino a che ci arriverà un messaggio che siamo stati disconnessi da internet accettiamo il messaggio aspettiamo 4-5 secondi, riconnettiamo internet una volta riconnessi internet ci comparirà un altro messaggio ragazzi quindi aspettiamo, il caricamento è abbastanza lungo ragazzi quindi eh, se fate tutto come ve lo sto spiegando non dovreste avere problemi quando vi arriva questo messaggio accettate il messaggio e automaticamente dopo un pochino vi comparirà questa scritta, come vedete in basso a destra. Ti stai unendo a GTA Online. Se il glitch l'avete fatto bene, avrete questa scritta. Vi unirete a GTA Online e da questo momento, ragazzi, avrete questa schermata buggata. Quando avete questa schermata buggata, cosa dovete fare? Andate in online, attività, create da Rockstar e avviate una missione qualunque entrate nella missione ed uscite in fretta qui mi ci mette un pochino per caricare ma è normale io sono entrato in una attività adesso esco in fretta in fretta e mi ritrovo eh, buggato ragazzi come vedete nel telefono abbiamo solamente due icone a questo punto noi saremo liberi di poter fare tutto ciò che vogliamo Se avete caricato le merdate del modo creatore Potete andare un cazzo però insomma non è una bella cosa Quindi non la fate, secondo me è meglio usare questo glitch come glitch dei soldi A questo punto ragazzi, eh, come vi ho detto, potete fare tutto ciò che volete Potrete comprare di tutto Quindi che cosa fate? Aprite il telefono è semplicissimo anche se non le vedete le icone di internet ci sono basterà cliccare e troverete l'icona di internet io adesso ragazzi vado a comprare due auto vado il leggendario monosport vado a comprare due auto giusto per farvi vedere e per farvi vedere che i miei soldi non scendono quindi occhio sempre bene ai soldi ragazzi abbiamo 18.760, quindi ricordate questo finale, vado a scegliere il colore del veicolo e vado ad acquistare, andrò ovviamente a sostituire un veicolo, c ho tutti i caraci pieni, li mettiamo dentro all'alta, però c'ha due cagate dentro all'alta, ricordate 18.760 ragazzi, ho acquistato il veicolo Come vedete il, eh, i soldi che io avevo sono rimasti I soldi finali, le cifre finali 18.760 Non vi sto lì a di tutti i numeri Perché comunque farei, farei fatica Vi dico solamente il finale Tanto è quello che cambierebbe Vado ad acquistare un altro veicolo Sempre 18.760 finali. A questo punto ragazzi Il glitch non è ancora finito per salvare quello che voi avete acquistato non è sufficiente eh, semplicemente comprarlo Vi manca un ultimo passaggio ragazzi Quest'ultimo passaggio è abbastanza semplice da fare Vi dovete regare in questa localizzazione della mappa Con un elicottero Quindi quando arrivate qui con l'elicottero salite L'unica cosa che dovete fare è salire Salire, salire Fino a quando non avrete una schermata nera ragazzi Che adesso andremo a vedere Ovviamente dovete rimanere eh, sempre su quella posizione Quando avrete questa schermata nera Cosa dovete fare? O vi unite da un amico eh, tramite party o tramite non so, attività recenti. Andate e qui ragazzi arriva la modalità di puntamento che eh, avevamo impostato in partenza. Qui ci dice vuoi unirti a una diversa sessione? Noi schiacciamo sì. Quando eh, riceviamo eh, l'altro diciamo, messaggio che ci dice della modalità di puntamento schiacciamo no ragazzi e ci ritroveremo al punto di partenza ovvero dove eravamo con il modo creatore quando abbiamo iniziato il glitch io l'ho iniziato al porto e quindi mi trovo al porto a questo punto ragazzi per salvare i veicoli adesso non potete più comprare perché se comprate qualcosa dopo che avete fatto questo procedimento prendete e spendete soldi e basta quindi per salvare i veicoli tutti i veicoli che avete comprato io ne ho comprati solamente due quindi andrò a salvare solamente questi due vi basterà uscire e rientrare nel garage con il veicolo che avete comprato e il gioco è fatto ragazzi il glitch è beh, abbastanza tranquillo diciamo anche se io ci ho messo un po' per, per, per farlo dovrete avere molta molta pazienza per fare questo glitch eh, lo possono fare tutti basta avere un minimo di un milione insomma, o comunque qualche soldino per poter comprare detto questo ragazzi il video finisce qui un saluto a tutti al prossimo video